Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video della Vanilla. In questo video ci prepariamo per entrare nel trend, quindi non mi ricordo minimamente da dove fossi arrivato. Presuppongo che siamo arrivati da una di queste parti, da questa parte, dove ho fatto esplodere un creeper l'altro giorno. Sbagliamente stavo facendo, e eh, voi non, non l'avete visto stavo cercando di prendere una foto per la miniatura del video e ho fatto esplodere un Allora, sono tornato in superficie. Quindi adesso premiamo F3 e si torna a casa. Allora, ragazzi, sono tornato a casa. Ho usato la roba da inventare e sono tornato giù per formare infatti adesso ho 29 livelli. E ho incantato una roba. E quindi ho perso due livelli. E li sto rifacendo. E ora mi sono imbattuto in questo diamante. Qualcosa che avevo perso perché in questa zona qua c'era già venuta. Uh, totalmente a caso ho scavato senza troppe speranze ne ho trovato vabbè quasi fa festa oggi con questi mi crafto un nuovo piccone che ne ho bisogno e a questo punto mi crafto piccone direttamente con, con 30 livelli però non so perché poi dopo dovrei rifarmi i livelli vabbè Vediamo cosa c'è, se c'è qualcosa di interessante, comunque adesso torno un attimo in superficie e ci vediamo più tardi. Allora ragazzi, totalmente a caso ho trovato una vena di ferro, quella infinita. infinite. Come potete notare questo è il ferro grezzo, che adesso non ricordo se si può scomporre indietro, sì, non, non me l'aspettavo. E sì, a questo punto mi segno anche le coordinate di questo e ci vediamo di nuovo più tardi. Sempre se non succedono altre cose, mentre torno in superficie Ok, la mia giornata fortunata Ho trovato un altro diamante, ma questa volta, siccome voglio fortuna Non lo prenderò, mi segno di nuovo le coordinate E non lo prenderò Adesso sto cercando la, la strada di casa e non la sto trovando E purtroppo il mio piccone ha 59 utilizzi E mi sa che non mi aiuterà a tornare su Quindi se non trovo la strada in, in fretta, sono un uomo morto Ok ragazzi, ho appena incantato il piccone. Sperando di trovare Fortuna 3, indovinato un po'. Non l'ho trovata. Oh, finalmente fortuna. Va bene, incantiamo solo più questo corpetto qui. E speriamo di. No, non esce niente di buono. Va bene, allora. Teniamoci questi picconi qui. Questo è, è effettivamente meglio di questo. Poi, boccetta di esperienza esperienza perfetto ora dobbiamo solo più andare a farmare le enderpearl e per farlo vorrei innanzitutto provare a cercare qualcosa in giro perché non c'è niente Secondo prendiamoci un villetto da portare in giro. Ora prendiamo la barca, andiamo in una direzione in cui non sono ancora andato da questa parte perché voglio cercare un villaggio e con il villaggio potremo eh, trovare subito le enderpearl e ne ho bisogno per costruire eh, il portale dell'end, per completare il portale dell'end. Ma da quel che ho capito questo mondo è interamente oceano. Non riesco a trovare posti interessanti che non siano c'erano cioè, forse il seed che ho messo non era poi così incredibile come pensassi. allora ragazzi totalmente a caso ho trovato qua sopra un come si chiamano gli igloo vabbè non sto a farvelo vedere e in questi igloo ho trovato questo qui c'è un villager molto baggato come potete notare ma la cosa principale è che se noi ritiriamo una pozione di debolezza così e poi subito dopo gli diamo una mela d'oro questo villager diventerà un villager chierico. E il chierico vende le enderpearl. Quindi a noi va benissimo. Problema, dobbiamo aspettare un attimo 5 minuti. Allora ci dovremmo quasi essere. Sono passati quasi 5 minuti. Ecco infatti, e ha perso il lavoro ovviamente, e vabbè fa niente, non è notte e si continuerà a cercare, purtroppo non mi sono bollare dentro una libreria altrimenti l'avrei fatto diventare, non è vero, il clerico diventa clerico con questa, aspettate un attimo ecco vediamo cosa offre cagate, ah. purtroppo non ho altre cose da dargli, va bene torneremo qui un altro giorno e lui fa cagate là sotto e vedremo poi come fare, magari io l'alambicco me lo terrei per ora, allora ragazzi è passato un bel po' di tempo e finalmente... Ho trovato un villaggio, era un po' lontano da dove stavo andando, non lo so in realtà, non è che ho abbia guardato, però ehm, l'ho trovato, ora sto cercando una cassa, tra l'altro questo qua è uno dei nuovi biomi se non sbaglio, si chiama Mido, Sì, no uno dei nuovi biomi che hanno aggiunto, che tra l'altro dovrebbe avere delle musiche nuove, ma vabbè, perché non ci sono delle casse, finalmente delle casse, Così ha un po' di spazzatura qua dentro, temporaneamente. Allora ragazzi, mi sono appena preparato per entrare nel land, quindi vi faccio vedere che, tra l'altro non so se portarmi dietro questa roba, ma probabilmente non mi serve, che mi sono preparato per entrare nel land. Queste sono tutte le cose che mi sono portato e magari le me le teniamo lì. Ho formato delle lander per le off camera e ci ho messo tanto tempo, è passato un po' di tempo, e adesso, quindi, andiamo a completare il portare il land. A quanto pare avevo più ender per di quanto pensassi. Quindi andiamo a posare questa. Che non mi servirà mai più praticamente. E quindi detto questo, entriamo nell'end. E speriamo bene. Ok, allora sono spawnato. Lanciamo un ender per qui. E cerchiamo di salire sul sull'isola principale. Uh, ci ha già dato. Ci ha già dato del. Um, della roba di trago, stavo dicendo. E cerchiamo di salire. Nel caso mi butti giù, cerco di usare l'ender. Perché? Porca vacca, non mi aspettavo che facesse tutto sto danno. Ma cos'ha sto arco? Ok, non l'ho distrutto. Quella laggiù distrutta, quindi riprendiamo l'acqua e scendiamo. Ah guarda qui che, che io mi faceva vedere che l'avevo distrutta, ma in realtà non l'avevo distrutta. Ok, un altro distrutto poi un altro distrutto. abbiamo solo più una che la posso fare ok perfetto no perfetto per niente ancora una torre qua sopra Ok, distrutta anche questa e è successa tipo tutta una roba stranissima che non ho capito Comunque col letto sono riuscito a danneggiare un po' Ender Dragon E a me questo va benissimo Manca pochissima vita Ok, esperienza acqua oh. ti prego non dropparla qui Ecco, l'ha droppata lì Vabbè, l'importante è che l'abbia persa perfetto abbiamo ucciso l'ender dragon e l'abbiamo ucciso l'ho ucciso anche in non troppo tempo eh, è stato divertente diciamo 62 xp non male quindi ora detto questo questo è il trucco che bisogna usare per prendere l'uovo dell'ender dragon se non sia un pistone eccolo qua quindi abbiamo fatto tutti gli obiettivi che si potevano fare nell'end al momento ovviamente adesso sarà spawnato il portale da qualche parte per andare nell'end city eccolo là giù il portale laggio. ci sono stati dei momenti in cui ho pensato in cui sarei potuto morire ma alla fine non ce l'ho fatta. breve clip finale sono tornato a casa non so dove metterò l'uovo ma volevo dirvi eh, buon natale perché questo video uscirà il giorno di natale e mi sono dimenticato di dirlo eh, spero che vi date tutti i bei momenti con la vostra famiglia, che otteniate dei bei regali, io non so cosa otterrò in tal caso, ve lo farò sapere su Discord, e detto questo, buon Natale, ciao, e con questi chiudo qui il video, eh, l'importante è che abbiamo finito il gioco, l'abbiamo finito in quattro episodi, ho battuto il mio scorso record che era di sette episodi, non ricordo, comunque detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e ciao!